e hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo video ragazzi un nuovo progetto che stiamo mettendo in atto noi del team glitch per eh, aiutarvi a creare un account da zero con nulla in pratica e creare questo account e riuscire ad avere soldi rango proprietà e auto lo scopo è questo allora questo progetto ragazzi si chiama progetto genesi genesi perché perché genesi ho avuto io questa brillante idea perché nella genesi in pratica l'uomo è stato creato in sette giorni diciamo la terra è stata creata in sette giorni in noi e noi in sette giorni creeremo un account ragazzi questa procedura la faremo in live a parte questo video Diciamo eh, di spam, insomma, chiamiamolo così di avvertimento. In cui vi avvertiamo, vi avverto io che ci sarà questo, questo programma settimanale. Questa settimana, diciamo, e in cui andremo a creare questo account. Come state vedendo, ragazzi. Io sto creando un account, eh, un account random che si chiamerà proprio Genesis e quindi eh, andremo a creare questo account e vedremo nell'arco di una settimana ragazzi badate bene, che cosa riusciremo a fare in una settimana e che cosa si può fare ragazzi allora perché questo video? allora questo video in pratica okay, ha lo scopo di informarmi, informarvi scusate di questo progetto che ci sarà questa settimana e di cui si faranno un paio di ore al giorno di live con questo account ragazzi con questo account con cui eh, state vedendo nel video che sto creando adesso nel video ovviamente non vi faccio la, vedere la mail perché c'è una motivazione ragazzi allora innanzitutto vi ricordo di passare in descrizione per vedere tutti quanti i miei contatti per vedere tutto ciò che vi può interessare e per vedere anche il contest road to 15k ragazzi aiutatemi ad arrivare a 15k e, e ci sarà un contest, un'estrazione ma eh, lasciamo perdere questa cosa qui e parliamo di questo progetto di questo progetto genesi ragazzi allora eh, la mail è coperta per quale motivo la mail è coperta? la mail è coperta perché. Fine di questi sette giorni, ragazzi. Dove arriveremo? Arriveremo con l'account, o meglio, quanto rango ci sarà e quanti soldi ci saranno, è indipendente. A fine di questi sette giorni, ragazzi, questo account verrà regalato. Quindi, incominceremo oggi, che è giovedì. Giovedì prossimo regaleremo l'account su cui lavoreremo tutta la settimana e faremo delle live per farvi vedere come guadagnare soldi, quale proprietà comprare comprare e come riuscire a eh, tirare su l'account a livello di abilità a livello di rp e a livello di tutto il resto sarà un vero e proprio tutorial completo ragazzi ogni live comprenderà un hashtag con il titolo e il numero della live creerò una playlist sul canale dove voi potrete andare a vedere eh, diciamo tutto quanto eh, tutto quanto mh, inteso tutte quante le live e in queste live sotto nel commento in primo piano ci saranno diciamo i vari minutaggi che vi possono interessare per non farvi perdere tempo eh, magari a guardare tutta la live se non volete guardarla vi lascerò il minutaggio in cui si farà questo il minutaggio in cui si farà questo ragazzi e eh, come ho già detto a fine di questa settimana di questa eh, maratona di live che faremo in questa settimana ok ci sarà una live ogni giorno con questo account che state vedendo che, che sto creando ora e eh, a fine di questa settimana come ho già detto l'ottavo giorno verrà regalato questo account in qualunque condizione esso sia ragazzi cioè se ha 120 di rango verrà regalato con 120 di rango, se ha 70 verrà regalato con 70 di rango, se ha 50 milioni verrà regalato con 50 milioni, faremo un altro video eh, in cui si farà l'estrazione e il vincitore avrà questo account allora come ho già detto eh, a realizzare questo progetto siamo noi del team glitch in particolar modo mi sta aiutando centurion 81 quindi potrete trovare le mie live eh, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16 eh, in teoria ci siamo diciamo predisposti questo questo target cercare di fare due ore di live al giorno insieme a voi per cercare di vedere quanto si riesce a raccimolare facendo solo glitch ovviamente ragazzi facendo tutto il necessario per riuscire a raccimolare dei soldi ragazzi quindi eh, come ho già detto faremo tutto quanto in live e voi potrete vedere potrete valutare potrete scegliere cosa fare, cosa non fare e come farlo e soprattutto quando farlo come vedete ragazzi io sto facendo il prologo anche se un po in velocità però sarebbe stato un video lunghissimo però eh, volevo sincerarvi della mia buona fede nel senso che comunque questo account è stato appena creato e come state vedendo sto facendo il tutorial della, della storia e oggi pomeriggio appena andrò in live faremo il primo tutorial online e andremo a diciamo a cercare di incominciare a guadagnare qualche soldino grazie al caso Bogdan, grazie al Give Car to Friend, grazie ad altre cose vedremo come guadagnare soldi in rango in pochissimo tempo e vedremo se vale la pena veramente crearsi un account eh, con le proprie forze o comunque con i propri mezzi, con i glitch o con eh, tanto altro oppure se vale la pena comprare un account a 180 euro, a 200 euro, o a quello che sia che sono i prezzi di mercato c'è ancora, c'è anche qualcuno che lo vende a meno comunque sia i prezzi di mercato si aggirano a quella cifra. e quindi eh, andremo a valutare tutto ciò so che riceverò molti dislike per questo progetto non mi interessa, non ci interessa a noi del Team Glitch però noi vogliamo essere trasparenti vogliamo cercare di farvi capire eh, di mettervi davanti a una scelta più che altro che sarebbe creare il mio account da solo oppure comprarne uno mondato quali sono le differenze? ovviamente le differenze ci sono ragazzi perché ci sono c'è il non recoil, c'è la corsa mondata ci sono tanti cazzi che comunque un account creato normalmente non può avere però comunque sia ci sono anche i vantaggi di tenersi quei 200 euro in tasca che ci fanno molto poco quindi come ho già detto ragazzi avete visto il diciamo il video spero che lo abbiate visto tutto e che lo abbiate seguito fino alla fine e che sappiate di che cosa sto parlando e eh, spero che non mancherete in queste live pomeridiane dove andremo a vedere come salire come fare soldi e come fare tutto il resto ragazzi quindi io vi aspetto oggi pomeriggio e per la, tutta la prossima settimana alle 14 pomeridiane intanto cercheremo anche di portare video come vedete questo account è stato appena creato mm, vi faccio vedere la data e l'ora della creazione dell'account esattamente fra 8 giorni ragazzi daremo questo account, come è, eh, ma io sono fiducioso, penso che riusciremo ad raccimolare eh, un bel po' di soldini e riuscire ad arrivare a un rango 120 e avere tutte le abilità. Detto questo, un saluto a tutti ragazzi e al prossimo video, ciao belli!